C'è qualcuno che vorrebbe parlare con noi? Già si muove Ale. Eh? Sei qui per dirci qualcosa? Di? E sono delle iniziali? Non so perché ma io mi sento disturbata. Tu? Io mi sento tranquilla invece. Cioè, no. Prova a fargli tu una domanda col pensiero, vediamo se rispondi con te. No, che non c'ho proprio voglia. Ah. Ok. Salutiamo magari, vediamo se. Non so perché tale, però okay. ho hai questa sensazione qua. Però visto che le sensazioni di Teresa spesso sono sensazioni che si dimostrano eh, reali, ho imparato conoscendola che è meglio ascoltarla. Eh, se sei d'accordo, ci congediamo, salutiamo. No, invece prova magari a magari interagire tu-a fargli delle domande. Sì, diciamo che io ti do spalla. Ok. Però continui. Okay. proviamo ma se c'è qualcosa che non va me lo dici per favore? sì sì sì sì ok hai qualche eh, sospetto? Avere... no, no non ho sospetto non ho niente ho va solo bene. questa irritabilità mm -hmm. ok che però va comprovata in qualche modo ok io non farò nulla ok finora okay. siamo riusciti a capire che questa entità ci ha detto un nome che è fate sì ci ha detto che è l'entità di una persona defunta rispondendo sì alla nostra domanda e rispondendo sì ha detto che si trova in paradiso ok uh -huh. eh, ha indovinato l'iniziale del mio nome prima col pensiero gli ho fatto la domanda gli ho chiesto l'iniziale del suo nome non ha però non ha però non ha però eh, indovinato ok proviamo a dire la voce alta mi dici le iniziali del nome di questa ragazza di fianco a me eh? tu stai sentendo o sento solo io? cosa devo sentire? davanti a noi no adesso non ho sentito nulla tu senti dei rumori? io no. sento come... non so tipo... questo rumore qua ho sentito no io no sì. Ma ha risposto a me adesso o a te? Non lo so. W V Allora, si dice... Aspetta però. Mm. E se ci stesse prendendo in giro, visto che ho, ho espresso la mia opinione? Allora, um, stiamo vedendo. Sì. Sì. A Teresa ci salutiamo perché eh, come forse molti di voi sanno e come è successo anche nella una volta quando eh, durante la comunicazione si comincia a fare l'alfabeto al contrario si dice si pensa che sia comunque una, una entità maligna le, le regole del gioco dico che come voglio eh. però tu adesso non ti devi far condizionare no no vabbè però sapendo che tu comunque questo. issima. A cambiare. Dai. Prendi tu il comando. Fai quello che ti senti di fare. Ok. In che anno sei morto? 0 wow che breve 2020 poco fa quindi ok e ti faccio un'altra no aspetta in che mese sei morto? Io ti do un'altra probabilità di lettura 20 Eh? Il 2 Eh? Sembra lo specchio della Z. Lo sbaglio? Ah! Sì Lo 0 può essere, no? Ok Ok ragazzi È un po' come sfida quando io gli ho detto non mi sai andare sui numeri Ok Che brividi che ho adesso Sono... Wow hai visto come è stato deciso il movimento sì. sulla Allora non so se ora oh, ho tutti i brevi da sicuramente sicuramente suggestione. <coughs> allora, è facile capire quello che ha detto Teresa che se eh, consideriamo il 2 come una Z. E lo 0 come no. Non è 2020, ma è un nome. Lo diciamo tranquillamente. Zolto che, che abbiamo già incontrato e eh. S anche la S. E lo specchio. Che abbiamo già incontrato una volta e eh. si dice sia Proprio il, il demole delle, delle tavole Ouija, mm. ok? A L E T e, R, E. A vedere, ci vuole impressionare. Mm -hmm. Ok. Quindi. Eh... Sì. Ha eh, iniziato come una cosa, come se fosse timida e debole, adesso mm -hmm. sta facendo vedere proprio come i movimenti. il calore sulla mano? ok te lo stavo Ma dicendo senti le come vengono giù si sì, te lo stavo dicendo anch'io cosa c'è? ti sei bloccato perché ti ho messo un'altra probabilità davanti no? che si sta rilevando okay. comunque ragiona mm. um... Sei Zozo? Cosa senti? Ci sei ancora? Ora, a meno che il mio vicino, per qualche strana ragione, avesse ricevuto il dono dell'invisibilità e avrebbe deciso di trasferirsi comodamente nel mio salotto, non so proprio come spiegare la provenienza di questi rumori. Sembrava proprio che qualcosa ci fosse davanti. In più, va sottolineata un'altra strana coincidenza. Alla parola Zozo, tutto sembra amplificato partendo dalle sensazioni per finire con le manifestazioni tu, tu, tu, tu alle tere, non ci credo La signora di sopra. Non è di sopra, viene da dietro. Magari i ragazzi si sono svegliati. Sì, può essere. Può essere un rumore normale, qualcuno che si è spostato. Eh... Ehm, perché ti presenti sempre tu? Dove ti trovi ora? B. Io intanto sento di nuovo i colpi, tu li senti? Eh? Sì. U. I. Buio. Buio. Ti trovi nel buio. Giusto? Sì. Ti piace essere nel buio? Un altro colpo. Sì. E' da un po' che si accende. Sei tu che stai facendo questi colpi? Sì. Puoi farli più grossi? Sei tu che hai fatto questi colpi? Fatti vedere dalla videocamera. Cos'è stato? Che colpo? Ha vibrato... Penso il telefono. Lasciaci un messaggio adesso. Sei venuto per prenderci in giro? colpo l'ho sentito dietro di me però io direi che possiamo anche... Okay. io sono un po'... ti sei agitato? Mm -hmm. ok cioè... questo verrebbe... non significa che tu abbia paura di lui? no no assolutamente no eh, mi parebbe voglia di chiedergli una cosa no? Mm, che tipo. però se succede mi sparenta poi quindi non so se chiederlo o no tipo? di far spegnere insieme tutte, tutte, tutte le candele proviamo poi comunque chiudiamo sia sì. che succeda o non succeda okay. ok ci sei ancora? Sì. ok riesci a far spegnere queste sei candele? spegnile C E e E Che c'è? Perché mi hai guardato? No, capisci qualcosa? Cioè. Eh. Sta continuando a tenersi in giro. Ok. Allora C. B. C. B. C. ok che c'è